Hey boy, zero un botto che non ci beccavamo Bentornati sul mio canale YouTube Ragazzi, oggi faremo una sfida. Se scivolo, il video finisce In primo però voglio dirvi perché non ci sono stati in questi giorni Ragazzi, ahimè, ho avuto il Covid Ho avuto un botto di esami da fare all'università Sono stato veramente molto occupato è uscito anche il The Ring Quindi quei giorni in cui avevo un po' di disponibilità Abbiamo fatto anche, tra l'altro, live su Twitch Sul mio canale porto gamer Dato che ne faremo altri questi giorni Potete tranquillamente mettere il follow Trovate il canale in descrizione Quindi niente, ragazzi, oggi faremo faremo questa sfida. vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina qui su youtube altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno ricordo anche che ho un secondo canale in cui parlo di crescita personale investimenti università si chiama lucas mel lo vedete a schermo basta che lo cercate su youtube oppure anche di quello vi lascio il link in descrizione e ora poi buttiamoci in game uh, allora non gioco a fortnite da credo non lo so mese e mezzo, forse anche di più Ve lo dico ragazzi, è molto probabile che io scivolerò Cercherò di fare meno tagli possibili Per essere il più sincero possibile Ma ammetto che è molto probabile Eh, sento un po' di gente Sento un po' di gente, la cosa non mi fa per nulla piacere uh, che dire Eh, vado in quella casa Dai, buttiamoci lì eh, Nella speranza che funzioni Anche se, vabbè, io sarei proprio tentato di andarmene Ma quasi quasi, boys Mi sa che farò proprio così c Ho pure un botto di ping, 64, man. You joking. No, raga, io, io questo fucile a pompa non lo sto capendo. Veramente non lo sto capendo per niente. Ma porca miseria, da dove sei uscito? Vabbè, comunque voi nella vita mettete sempre nel dubbio il codice creatore fortu. Così come vedete a schermo, e accettate. Così ogni volta che farete un acquisto mi arriverà una piccola percentuale. Grazie mille. Ah, oh, diciamo che non è, inizi... è iniziato bene. Va bene, ok, lo ammetto, lo ammetto. Ma si può sempre fare di meglio nella vita. Quindi sono nella mia zona un po' più tranquilla. Vabbè, sì, ma. Dio, ok. Dicevo, una zona più, più tranquilla Ora cerchiamo con tutta la calma del mondo Di portarci almeno un paio di kill a casa Giusto per ricordarmi un attimo Con che pulsante si spara qui su Fortnite Salve Che non mi servirebbe Mi servirebbe la chest, grazie Sì, questa che sta tipo qui palese Tra l'altro io sto pingando pure tantissimo Cioè non sono per nulla d'accordo comunque Con la sessione di gioco di oggi Guarda se si leva sta roba Sessione palese di sbrocco eh. Cioè me lo sono proprio tirando dalla bocca Sto un tizio che ha jumpato Giampa verso di me? Eh? Sì, ovviamente. Eeeh fratello mio, mamma mia. È come sei poco simpatico, fatelo dire. Dai che i muri sono i tuoi. Sai che puoi farmi molto male nel caso non lo sapessi, eh? Specialmente quando ho 66 di ping, cioè capito come? Vabbè, mi è andata bene. Grazie per l'assalto. E grazie anche per la shield potion. GG man. Ok, prima kill. Va bene. So ancora sparare su questo gioco. La cosa mi stupisce. Ok. Ma no, non posso farci nulla da qua. Palese non posso farci nulla proprio. Questo mi fa male, raga. Con quello che ho di vita, non credo sia molto fattibile sopravvivere se non scappando. Quindi, ciao. C'è qualcosa da darmi di decente? No, guarda, proprio stavolta non dico nulla, grazie Due! Ma no, dai! Da quando le bende vengono date a due alla volta? Ma l'hanno messo nell'ultimissimo update! Ma sono sempre state cinque, ma che? Sto sperando, fatemi capire se posso aggiungermi Sinceramente credo di sì Sì, sì, sì, sì, posso, posso questo Sto solo attento Tanto questo sta in acqua, dai Godo, apposto andato Però sta l'altro da là sopra Che credo stia ancora piccando Appena possibile poi ragazzi torneranno anche i video di aggiornamento riguardo gli update di Fortnite Assolutamente tornerà il TG Fortnite Perché tra l'altro credo io di essermi perso un bel po' di cose che hanno aggiunto Perché a me sembra proprio che la mappa sia un po' diversa a livello di strutture, Però potrebbe darsi semplicemente che io non sia mai passato qui Cosa molto probabile tenendo conto che di recente avevano rimesso Pinnacoli Che è l'unica zona in cui mi sono buttato per tutta la stagione per ora sto avendo anche autocontrollo. Devo essere sincero riguardo la sfida. Quindi mi sto piacendo, mi sto piacendo. Devo stare attento. Non devo perdere la concentrazione. Sta un tizio in zona. Sì, sì, sì, li sento, li sento, li sento, li sento. Stanno proprio qua sotto, fra. Sì, sì, stanno proprio qua sotto. Mamma mia, Fra. Calmi, ne possiamo parlare? Questo oh, mica è salito qua Oh Oh! no è scappato No non deve scappare raga Peccato Sinceramente non mi va Ma che vuoi Questo vuole che non gli rubi la kill forse Ma se mi avesse eliminato avrei sbroccato male eh. Quante sono 62 Oh no Brother Brother you have to stay calm il fratellino qui stava un po' su di giri Mi sale palesemente in testa Palese, palesissimo Ma pure da dietro E te pareva No Così come sta piazzato non ci posso fare proprio nulla raga. Sta piazzato molto bene Sa quello che sta facendo il tipo Sa bene quello che sta facendo Sì ma quanti razzi ha? Scusate Ah li ha finiti? Ah li finisce allora? Non sono infiniti? Mi fa piacere però non posso manco sprecare ora lo shield gag. Tra l'altro siamo in 5. Ma questi cinque chi sono? Tanto per curiosità, eh. Cioè, non vorrei dire, però... Oh, basta! Ma cosa sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? Ah! Aiuto! Non è più nulla mio! No! Rip! Allo! cioè... Voglio dire... Mamma mia, quanta gente! Morto, palese, palesissimo. Cioè... Ma sono un morto ambulante Tipo tantissimo Tipo sì Tipo sì Ma quanta gente c'è? Qua, quanti sono? 44 Con il resto di 4 In fila per 4 Cioè guardalo Guardalo Guardalo come sbrocca tutto Ciao Io direi Per metterci in un attimo Una situazione di vantaggio Saliamo qua sopra Così Per il meme Tanto qualcosa lo troviamo Ah pure una stinger Vedi com'è buona stinger Ok Ok Ok ah, ah. No pra praticamente Scelta più Importante della mia vita Questa qui di salire qui sopra Ok, grazie, perfetto, buono. Scappa, questo scappa perché ha 3 di vita, io lo elimino perché mi rubo la kill, no? Forse dovrei ridimensionare la mia scelta. Da dove mi ha sparato? Secondo voi capisce che sto qua dentro. Ma secondo me no, peccato. Ci sono andato vicino però, devo essere sincero, ci sono andato vicino. So più veloce, so più veloce. Mannaggia tu sorella! Ma non lo so, io proverei la caverna. Proviamo covert cavern. Ma sì, dai, per il meme Allora, faccio la tecnica da pro player. Aspettate. Uno. No! È andata male! Aiuto! Vabbè, pro player di sto cavolo. Attenzione, il tizio di fronte, nemico? No, ok. Un nemico c'è, però, eh. Siamo calmi. E qualcuno sotto c'è, eh. Qualcuno sotto c'è. Uscita pompa. Buono. Ok, sta qua sulla destra, palese. Oh, no! Non è a destra! Ciao! No, muori! Ok. Easy. Easy. Easy. Fatti sotto.